Il 14 settembre 2015 sono state rilevate per la prima volta delle onde gravitazionali. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri, 11 febbraio 2016, e la notizia ha mandato in estasi tutto il mondo scientifico. Ma vediamo con calma cosa è successo esattamente. Nel 1916 Einstein formula la teoria della relatività generale, secondo la quale la gravità non è altro che una curvatura dello spazio-tempo. Questa teoria però comporta una conseguenza. Se fosse vera, allora grandi masse che si muovono ad altissima velocità produrrebbero delle onde, esattamente come una carica elettrica che muovendosi genera un'onda magnetica. Queste onde sarebbero di tipo gravitazionale e dovrebbero contrarre e dilatare lo spazio. Le onde gravitazionali però non si riuscivano a trovare. Nel 1994 quindi parte la realizzazione del LIGO, il più grande e potente interferometro creato appositamente per cercare queste onde. L'interferometro utilizza un raggio laser che viene suddiviso in due e mandato su due specchi posti alla stessa distanza e poi viene ricombinato. Nel momento in cui le onde gravitazionali hanno investito il ligo, le distanze dei due specchi sono variate di pochissimo, una variazione molto più piccola di un atomo. Eppure è stata sufficiente per dimostrare che le onde gravitazionali esistono realmente. Ma da dove sono arrivate queste onde gravitazionali? Sono state create più di un miliardo di anni fa, quando si sono fusi due enormi buchi neri, generando un'esplosione di onde che sono arrivate solo ora sulla Terra. Questa scoperta, oltre a confermare ulteriormente la teoria della relatività di Einstein, conferma anche la reale esistenza dei buchi neri. È un risultato davvero importante per il mondo della scienza, raggiunto soltanto con la collaborazione di gruppi di ricerca internazionali. Il video ti è piaciuto? Allora metti un bel mi piace, lascia un commento e condividilo sui social. Sotto in descrizione troverai anche tutti i link delle mie pagine ufficiali. Noi ci vediamo a un prossimo video!